Ciao, prenditi un po' di tempo, ti parlerò quest'oggi di un bambino, un bambino italiano che quando pensava all'America pensava di conquistarla l'America, pensava che sarebbe andato da grande in America e sarebbe diventato una persona di successo famoso perché lui era convinto di avere una marcia in più. Sì, ti parlerò di una persona che è arrivata in America cinque anni fa in cinque anni ha creato un asset immobiliare di oltre 400 immobili con oltre 150 business partner dai quali percepiamo più di 250 mila dollari al mese di affitti. Prenditi un po' di tempo, siediti perché ti spiegherò come ancora oggi se lavori duramente, se non molli mai, se non ascolti le persone che vogliono demoralizzarti i sogni si possono realizzare Qui negli Stati Uniti d'America. Ti parlerò di sette punti, sì, hai capito bene. Sette punti che hanno fatto tutta la differenza nel mio progetto. Quella persona sono io. Mi chiamo Giuseppe Cicorella e sono arrivato qui negli Stati Uniti d'America cinque anni. Vivo qui negli Stati Uniti d'America da cinque anni, nei primi tre anni ho vissuto a Boca Raton, vicino Miami, e negli ultimi due anni qui a Cleveland, negli Stati Uniti d'America. Quello che voglio evidenziare è come è possibile. Una, una persona semplice come me, no? Che arriva qui negli Stati Uniti d'America si fa a scontrare con delle multinazionali Il 50% delle società di investimento e di management Causa pandemia, causa Covid Hanno chiuso o stanno per chiudere E io nel 2020 ho ottenuto i migliori risultati di sempre Attenzione, io non sono qui ad ostentare di... Essere perfetto di essere il migliore. Io voglio semplicemente evidenziarvi che cosa ha fatto la differenza tra quello che oggi io posso asserire essere il miglior anno di sempre di investimenti immobiliari, del sottoscritto del mio progetto J.C. Grey Passive Income e dove le altre società hanno peccato. Sette punti. Sette e vi le l'entero. Uno. Da sempre, dove c'è un grande problema, se sei in grado di tirar fuori una grande soluzione, hai creato un grande business. E qual è questo problema? Questo grande problema che causa Covid, ripeto, ha fatto chiudere per sempre delle società, delle multinazionali, qui a New York, un'ora di aereo, io sono a Cleveland, queste società hanno chiuso per sempre. E che cosa è successo? Che tantissime persone da New York si sono trasferite qui a Cleveland. Quindi c'è stata una richiesta incredibile, pazzesca, di immobili da parte di famiglie new -yorkese. Darwin, non Giuseppe Cicorella. Punto 2 è Darwin. La teoria di Darwin non è la specie più forte che sopravvive, ma la specie che si adatta più velocemente al cambiamento. Quindi nel momento in cui sono arrivate queste famiglie new yorkesi, voi immaginate, l'esempio che io posso farvi per spiegare nei minimi dettagli eh, tutto quello che voglio condividere con voi è, rapportandomi all'Italia, New York e Milano, Cleveland e Napoli, ok? La differenza sostanziale? Cleveland Avendo una percentuale di afroamericani veramente molto elevata rispetto agli Stati Uniti d'America, il costo del lavoro è molto basso. Quindi le più grandi aziende e industrie sono proprio qui a Cleveland. Voi immaginate che ci sono 27 università di medicina sono qui a Cleveland. Il secondo magazzino Amazon più grande degli Stati Uniti d'America è a Cleveland. Le 7 industrie metallurgiche più grandi degli Stati Uniti d'America sono qui a Cleveland. Quindi c'è una grande richiesta di lavoro. Ecco perché New York... Miami e Los Angeles, le tre metropoli, da sempre hanno vissuto grazie al turismo, proprio per causa Covid, per il Covid, per la pandemia, il turismo si è bloccato completamente, voi sapete io personalmente sono rimasto bloccato in Italia per sei mesi, perché ero venuto in Italia per tenere un corso a marzo e sono rimasto fino ad agosto bloccato, quindi tutto ciò ha bloccato definitivamente il turismo e l'economia New York, Los Angeles e Miami. Ripeto, che cosa è successo? Che la maggior parte di queste società, di, questi, di queste multinazionali che avevano i loro uffici a New York, ok, hanno dovuto chiudere, hanno fallito, hanno fallito perché non potendo più gestire, non potendo più, non avevano un piano B, ok. nessuno si aspettava questa pandemia, quindi quello che ho detto prima, chi si è adattato velocemente, quindi hanno eh, dato la possibilità di lavorare da casa, ok, hanno chiusosi gli uffici lavorando da casa, hanno ottenuto dei risultati, vi dirò di più, ci sono delle società che hanno fatto de, de, delle statistiche che addirittura hanno avuto ancora più risultati proprio perché le persone lavorando da casa hanno apportato un miglioramento, una crescita alla propria società, quindi queste società sono state favorite, ma le società di management, le società di investimenti immobiliari proprietari di questi palazzi, stiamo parlando di palazzi a New York, Manhattan, se un po' conoscete la storia di Manhattan, ma ci sono solo uffici um, da uh, 1,2 1,9 2,5 bilioni di dollari ok quindi queste società hanno fallito ok hanno fallito e c'è stata una crisi pazzesca New York Miami vive solo di turismo Miami, Miami non c'è Lavoro. Il lavoro che c'è è un lavoro per turismo, quindi le centinaia migliaia di ristoranti danno da lavorare ai cuochi, ai camerieri, ehm, creano un indotto economico veramente molto importante. Tutto ciò è stato veramente incredibile perché, ripeto, non aspettandosi ciò, le grosse multinazionali che io ho qui come competitor, guardate che io ho cominciato due anni fa con un ufficio di 30 metri quadrati dove c'ero io e questa segretaria ok oggi ho 500 metri quadrati di uffici, ho 9, 9 dipendenti, tra cui due manager e sette sono praticamente tutti gli incaricati che si occupano di gestire gli immobili, di, ehm, di organizzare le visite, di ehm, riservare subito le, le, le ristrutturazioni che servono, ehm, gestire, mantenere praticamente eh, il management, no? gestire gli immobili vuol dire semplicemente che se c'è un problema dev devono essere risolti questi problemi immediatamente. Quindi... 9 persone lavorano in 500 metri quadrati di uffici. E perché noi stiamo lavorando, ancora oggi siamo aperti? Perché sono venuti già tre volte, l'equivalente del Ministero della Sanità italiano, a vedere che c'è. Io praticamente, avendo un ufficio così grande, ci sono delle, delle scrivanie molto distanti tra di loro, però voi immaginate i listing agent, che sono due, e, um, quando vanno a trovare, uh, a visitare nel, nella stanza ad accogliere nella stanza eh, i nuovi affittuari, i nuovi tenant devono mettere la mascherina, devono dare la mascherina, devono accertarsi che mh, si sono igienizzate le mani, quindi ci sono delle precauzioni da prendere. Però io, quello che posso dirvi è che oggi, oltre me, noi in totale siamo dieci, ci sono nove eh, persone che lavorano nel mio progetto. Che cosa sono stato in grado di fare? Quello che ho sempre detto a tutti, io non sono il migliore. Io quello che sono sicuro di aver fatto è tanta gavetta, tanta esperienza, eh, mi posso eh, vantare, sì, mi posso vantare di essere stato preso in giro dall'Italia intera, quando io mi sono offerto gratis di lavorare per creare fondi immobiliari per JP Morgan. Tutta l'esperienza che io ho fatto avrei dovuto pagare io da loro e tutta quell'esperienza oggi la sto utilizzando nel mio progetto. Il mio progetto, voglio spiegarti velocemente in che cosa consiste il mio progetto. Il mio progetto è fantastico, non lo dico io, lo dicono i numeri, ok? Asset immobiliare creato in due anni di 30 milioni di dollari non sono parole, sono numeri concreti reali e 150 business partner che hanno aderito al mio progetto stanno percependo degli affitti che vanno eh, intorno al 20% di ritorno dell'investimento con le single family home 25% addirittura con le duplex il mio progetto in che cosa consiste io grazie proprio a ehm, questo lavoro che io ho fatto creare fondi immobiliari per JB Morgan eh, ho dei contatti che mi permettono di contattare direttamente gli avvocati che gestiscono i fallimenti gestiscono i lean eh, qui in America. Cosa sono i lean? Lean sono eh, le banche che mettono un'ipoteca su persone che non pagano il mutuo. O sono state fatte delle ristrutturazioni, non sono state pagate, quindi viene messo questo lien, eh, non hanno pagato delle carte di credito. quindi Visa, Mastercard, America Express mettono dei lien su queste proprietà. Io non faccio altro che andare da questi avvocati, eh, voi immaginate che ormai sono due mesi, che uno di questi grossissimi avvocati, il lunedì, lavora tutto il giorno nel mio ufficio, ha un ufficio suo, una volta a settimana, e perché? Dico che sono onorato di ciò, perché questa persona qui, lui, ha un ufficio qui a Cleveland, dove lui ha 22 avvocati che lavorano per lui, però il lunedì lui viene a lavorare per me, proprio perché sono riuscito a creare un business, e viene strapagato se li merita, se li merita i soldi. Ho cominciato a lavorare come gli americani, a ragionare come gli americani. Chi, tenda, chi tende a uh, risparmiare sui professionisti non ci guadagnerà mai, ci rimetterà sempre paga, strapaga i migliori e i risultati arriveranno. Quindi il progetto è semplicissimo. Quando io vado a, a prendere un immobile, vado a comprare un immobile dalla banca, ok? prima che vada in foreclosure, questo immobile del valore di 100.000 dollari, fatemi fare un esempio, del valore di 100.000 dollari, io lo vado a pagare massimo, cioè per me è interessante massimo se lo vado a pagare 60-70.000 dollari. Attenzione, in questi 60-70 mila dollari noi abbiamo già la stima delle ristrutturazioni che dobbiamo fare e la stima che questo avvocato eh, necessita per pulire il titolo. Il titolo deve essere pulito e intestato al mio business partner. Quindi l'investitore Giulio Cesare che è interessato al mio progetto, ok? Insieme apriamo una società, lui sarà il CEO, io sono semplicemente il manager, comperiamo questo immobile, la mia società di costruzione, perché poi tra l'altro io ho comperato, ho rilevato una società di costruzione pagandola veramente un sacco perché non potevo um, uh, investire altro tempo per prendere la licenza, quindi ho comperato Uh, funziona tutto con le licenze quindi in America, quindi ho comprato una società di costruzione che aveva già la licenza. Qual è stato il punto di forza? Che io ho risparmiato da un giorno all'altro il 50% dei preventivi delle ristrutturazioni e il bello sta per arrivare, perché quando vi dirò che questo immobile che noi abbiamo pagato 70, compresa la ristrutturazione, compreso la pulizia del titolo, nel momento in cui lo affittiamo è un momento pazzesco. Nei, I nostri figli nei libri di storia leggeranno di questo periodo del Covid. Passerà tre mesi, sei mesi, passerà questo Covid. Okay? Una volta passato questo Covid, una volta che noi abbiamo questo immobile ristrutturato, eh, riaffittato, questo immobile avrà un valore di mercato. Quello che sta succedendo a Cleveland, Cleveland in Ohio, no? è, è a un'ora di aereo da New York. L'America ha una storia molto più giovane dell'italia ok non ha una storia molto lunga come l'italia l'america ok quindi perché vi dico ciò perché nella storia degli stati uniti d'america quello che vi sto per spiegare non era mai successo quello che in italia ok siccome sto parlando prevalentemente con degli italiani capite bene quello che vi sto dicendo io rappresento quello che vi sto dicendo io sono nato in puglia e a 17 anni mi sono trasferito a milano perché da noi in italia nel sud italia in tanti vanno a cercare Fortuna, passatemi questo termine, vanno a cercare lavoro nel nord Italia. Cleveland rappresenta, eh, geograficamente parlando, per spiegare bene il, il, il progetto, è come se Cleveland fosse Napoli e New York fosse Milano, ok? Quindi in Italia da Napoli, da Bari, dalla Sicilia ci si trasferisce a Milano, ma io non ho mai sentito dei milanesi, dei veneti, eh, dei torinesi che si trasferiscono al sud Italia, ok? Quello che sta succedendo in questo periodo per la prima volta nella storia degli Stati Uniti d'America è proprio questo. Cleveland ha un livello di una percentuale di lavoro assurda, incredibile, proprio per quei numeri che vi ho appena menzionato. Ecco perché per la prima volta sto, nella storia americana gli newyorkesi, i newyorkesi americani, si stanno trasferendo a Cleveland perché c'è una grande richiesta di lavoro e quindi abbiamo una richiesta incredibile. Non lo dice Giuseppe Cicorella, lo dice Darwin. La teoria di Darby non è la, la specie più forte che sopravviva, ma la, la, la specie che ha una capacità di adattamento, di evolversi di adeguarsi eh, più veloce rispetto agli altri. E quindi io ho guardato quello che stava succedendo e mentre i miei competitor multinazionali devono fare riunioni su riunioni su riunioni su riunioni su riunioni per poter prendere una decisione, io già quando ero in Italia, vi sto parlando di giugno del 2020 ho dato ordine di eh, fare quello che oggi si è rivelato il nostro punto di forza e cioè fare un'analisi un concreta di quelle che erano le esigenze dei new Yorkesi. perché ripeto il new Yorkese ragiona diversamente dal eh, cittadino di Cleveland. Eh, molte volte la, la famiglia di New York viene vivendo a New York se voi conoscete un po' la storia di New York, ci sono dei prezzi assurdi, cioè un due camere da letto o un bagno, non due bagni, a Manatta si possono anche pagare 5.000 dollari al mese. Quindi voi capite che, a parte che lavorano marito e moglie, a parte che sono soltanto manager, non possono dei dipendenti permettersi di vivere a Manatta, e, e che cosa, cosa succede? Che tante volte... Eh, loro vivono con i genitori di uno dei due componenti della famiglia perché? perché i figli mandarli a scuola a New York può costare dai 1.200 ai 2.500 dollari a bambino mandarli all'asilo nido o mandarli alle scuole elementari. Quindi cosa succede? Che eh, la, la, il loro modo di vivere hanno delle single family home molto grandi e vivono con i genitori perché crescono i loro figli invece di mandarli a scuola. Quello che è successo è esattamente la stessa cosa, cioè il new yorkese che arriva cercava delle single family home gigantesche. Noi avevamo uh, um, in pancia, in asset, delle single family home, due, massimo tre camere da letto e un bagno, queste, queste famiglie cercavano single family home con 5, 6, 7, anche 8 camere da letto, ok? E non ce ne sono, tant'è vero che quelle poche che c'erano, che Si affittano a 1200, noi dalla mattina alla sera le abbiamo affittate a 1600, a 1700, perché per la grande richiesta che c'era. Perché comunque funziona così, loro ti, ti, ti danno il credit, eh, il, ti fanno vedere tutta la documentazione dei mariti e moglie che hanno il, il, il lavoro, da quanto tempo ce l'hanno e il credit score. Il credit score è la capacità di gestire del denaro. In funzione a quello, loro devono, possono lasciare uno, due o tre mensilità di affitto, ok? La, eh, la capacità di pagare fa sì che loro sono costanti, leali con i pagamenti e quindi hanno un grande vantaggio in questo senso. Quindi Mentre le multinazionali, i miei competitor, ripeto, dovevano, ancora oggi, non riescono a prendere delle decisioni, io immediatamente, immediatamente, ho fatto una valutazione dell'asset immobiliare, i miei business partner, perché sono i miei business, business partner, perché si sono fidati di me, perché sapevano la mia esperienza, sapevano che io questa, questo lavoro lo faccio da tanto tempo, non mi sono svegliato una mattina e mi sono messo a fare ciò. Quindi ho trasformato delle duplex in single family home dalla mattina alla sera. Duplex cosa sono? Sono due appartamenti, in molti casi, uno, un, un, un, un piano terra e un primo piano. In America il piano terra nostro italiano è considerato primo piano, quindi un primo piano un secondo piano. Tre camere da letto e un bagno, tre camere da letto e un bagno. Diventando single family home ci siamo ritrovati ad avere un sei camere da letto e un bagno. Tante volte c'è un magazzino, quindi tiravamo fuori, eh, ricavavamo un'altra camera da letto. Quindi questa velocità nel fare questo cambiamento... Anche i miei manager mi si erano messi contro, ma la facilità di ottenere ciò rispetto all'Italia, perché io in America funziona così, io eh, faccio vedere con un, un, un ingegnere che mi ha fatto il progetto, no? le metrature ci sono, gli squarfit in America sono squarfit, non sono metri quadrati, però io se per questa stanza mi servono, faccio un esempio, eh, 15 metri quadrati, ci sono 15 metri quadrati, ehm, sono praticamente, il, il corridoio deve rispettare delle misure, il bagno deve rispettare delle misure, l'altezza deve rispettare delle misure. Ci sono tutte queste condizioni? Io in America vado nell'ufficio eh, eh, apposito, lascio la documentazione, il file. Se l'America non mi risponde entro due giorni, Cleveland non mi risponde entro due o giorni, io comincio a costruire. Io in Italia non vi sto neanche a dire che ho aspettato alle volte sei mesi per ottenere una risposta di un cambio di sensione d'uso. Tutto ciò per dirvi cosa? È stato il mio punto di forza, è stato il mio punto di svolta. Noi, eh, negli ultimi tre mesi, abbiamo cambiato 18 duplex in single family home. Ma come Giuseppe, una duplex se è fatta di due piani e magari tu guadagni 700 dollari 700 dollari, sono 1.400 dollari. Bravo, hai ragione. Mentre con una single family home possiamo prendere 1.300 dollari. Tieni presente che... Con la Duplex, il proprietario della Duplex, con me, perché è un mio business partner, dobbiamo pagare la luce delle scale, dobbiamo pagare la luce della cantina dove di solito c'è la lavatrice e la lavasciuga, dobbiamo pagare l'acqua della lavatrice e la lavasciuga e dobbiamo pagare anche le, la fognatura. La single family home non ha niente di questi costi per l'investitore, paga tutto il tenant, l'affittuario. Quindi togliamo un po' di guadagno dagli affitti, ma riduciamo a zero i costi di gestione della single family home, ok? Quindi quando vi dico non ci si può improvvisare negli Stati Uniti d'America investitori immobiliari è proprio perché sono 16 anni che io faccio queste operazioni immobiliari e di sbagli ne ho fatti tanti e di errori ne ho fatti tanti per arrivare dove sono arrivato oggi. Comunque la cosa per me importante è condividere con voi che cosa mi ha fatto arrivare qui. Casa, presa, noi diventiamo business partner, tu a me non dai assolutamente una mediazione. Il tuo grande vantaggio qual è? Che quel 25% che tu della proprietà cedi alle mie società affinché io diventi tuo business partner, mi, prendi curi, mi, prendi, mi prenda cura del tuo immobile qui negli Stati Uniti d'America, ti permetterà per tutta la vita del nostro accordo di non pagare mai il management, la gestione del tuo immobile me ne prenderò cura totalmente io perché come dicevo prima il, la società di management è mia e tu hai già un ulteriore risparmio altro risparmio in America funziona così gli affitti sono annuali e ogni volta che si va a rinnovare chi ce lo rinnova l'agente immobiliare in questione che ce lo rinnova io pago una mensilità all'anno gliela pago all'agente immobiliare Le, la società di immobiliare l'ho comprata io in questo momento di crisi guardate e se Warren Buffett dice in ogni crisi i poveri diventano più poveri i ricchi diventano più ricchi non intende per quanto riguarda i soldi ma sapere qui in America si dice knowledge, know-how, skill sapere, consapevolezza, la preparazione è questo che lui dice poveri, poveri, mediocri di sapere ricchi, ricchi di sapere quindi io in questo periodo stiamo parlando fine dicembre ormai no, in questo periodo io ho comperato una società, di, una società di agenzie immobiliari che aveva chiuso, aveva dei debiti con la banca mi sono adebitato i debiti con la banca e mi sono preso questa, questa, questa società immobiliare perché? Perché dentro c'è un broker che è molto bravo, ok? Se è molto bravo perché è fallito, è lungo, non sto a spiegarvelo sono convinto che è molto bravo e i risultati che mi sta dando mi confermano ciò in America per avere dei realtor che lavorano per te devi essere un broker, non puoi, io sono realtor, ma non posso avere dei realtor che lavorano per me. Quindi ho, ho comprato questa uh, agenzia immobiliare e adesso ho un broker e sei realtor che lavorano per me, lavorano per il progetto. In questo periodo sempre, ricordatevi che sono ritornato da agosto perché sono rimasto fino ad agosto bloccato in Italia, ho comprato sempre nello stesso modo, dove vado a comprare nelle nei tribunali dove vado a comprare gli immobili, ci c'è di tutto, auto, case, eh, aziende, camion e ci sono anche eh, attività, quindi ho rilevato tre attività negli ultimi due mesi, ho rilevato tre eh, società di costruzioni, perché? Perché una io ce l'ho già, ok? Però il progetto ha avuto un'esplosione pazzesca nel, proprio nel periodo Covid, ok? E quindi... Eh, abbiamo tanto lavoro perché compriamo le case e quando compriamo le case che sono state abbandonate da 4-5 anni, molte volte c'è da fare un grande lavoro e quindi serviva molta più manodopera. Quindi io ho trovato un accordo con le banche, con le banche sto pagando mensilmente per i prossimi 5 anni una cifra, però io sono diventato proprietario di queste altre tre società di costruzione. Una ce l'avevo e a gennaio, tra meno di due settimane, queste quattro società di costruzioni diventeranno una corporation. Una corporation è l'equivalente di un SPA con 70 dipendenti. Due anni fa io avevo solo una segretaria. A gennaio avrò 70 dipendenti in una mega società di costruzione che è diventata corporation e la mia società, JC Group Holding LLC, ormai è un anno che l'America ci ha obbligato a diventare una corporation, l'equivalente di un S.P.A. Perché? Perché abbiamo, ufficiale, abbiamo sforato i 30 milioni di asset immobiliare. Ok? Questi numeri, io voglio che eh, li, li, li, li, li, li ascoltiate molto bene. Vi prego, non prendetelo come un concetto di ostentare, ma per una volta prendetelo come... Se sei una persona che lavora duramente, che non hai sabati, non hai domenica lavori il giorno del tuo compleanno, tra pochi giorni è Natale e io sono solo qui in America e forse lavorerò anche così mi passerà velocemente quel giorno lì, come tutti quanti voi vorrei stare con, con la famiglia, ma avevo un sogno e non ho permesso a nessuno di cancellarmi quel mio sogno, non mi sono dato più scuse, non mi sono dato più limiti, non mi sono dato assolutamente la possibilità di poter sbagliare, perché io in Italia per 25 anni Cercavo di capire dov'è che sbagliavo e non ero io che sbagliavo, perché le stesse cose che io sto facendo qui le facevo anche in Italia, ok? Quindi questi sono i, uh, i punti importanti che volevo condividere con voi, bloccato in Italia ve l'ho spiegato. Il segreto sta tutto nel, nel, nel, nel mio inglese, sì, il segreto di questa esplosione che c'è stata negli ultimi tre mesi sta tutto nel... Aver preso coraggio al 100% Io quando sono ritornato ad agosto Dopo essere stato quasi 7 mesi bloccato in Italia eh, Non mi sono dato più piani B ok? Eh, in, in, nei miei uffici Voi immaginate nei miei uffici Io per la vecchia gestione Avevo quasi, quasi 17 persone Ho mandato via tutti Tranne due persone ok? Di queste due persone Solo una oggi è il mio office manager E le altre sono state selezionate Poco quella volta, ok? Poco quella volta, ma ho fatto tutto io perché? Perché mi veniva sempre detto: Eh, ma guarda Giuseppe, qui non è come in Florida dove avevo molta esperienza o non è come in Italia. Non è vero. Qui è esattamente come in Italia, come in Florida, quello che l'americano, e non voglio generalizzare, attenzione a quello che sto dicendo. In Italia noi dobbiamo sgomitare con tutti, quando io parlo con un agente immobiliare in Italia perché ho molta stima? Perché un agente immobiliare in, Itali in Italia deve essere architetto, ingegnere, ragioniere, notaio, commercialista, avvocato, tutto devi saper fare. In America non c'è questa necessità, perché c'è un'abbondanza di lavoro pazzesca. Di conseguenza non serve diventare il numero uno, perché non hai molti competitor. E di lavoro ne hai veramente tanto. Comunque, ecco perché quando io ho cominciato a capire ciò e ho cominciato dalla mattina alla sera, da quando sono arrivato a Cleveland, io è un anno che parlo inglese, ok? Sono cinque anni che vivo in America, in Florida, mia colpa, non sono riuscito a trovare americani attorno a me. Gli ispanici e italiani non mi hanno permesso di migliorare il mio inglese, un anno parlo oggi e scrivo inglese e tratto tutto io, quindi so io quello che voglio, so io quello che cerco e questo mi ha fatto avere quel click pazzesco perché io oggi ho l'office manager che gestisce tutta la, la società. Poi c'è il manager contractor che, che controlla tutti i contractor, ci sono gli listing agent che preparano, fanno vedere le proprietà, preparano i contratti e, e ci sono le due manager, eh, ci sono due segretarie, quindi tutto quello che mi serviva è stato creato dal sottoscritto. Fanno il colloquio con il sottoscritto, lunedì mattina ore 9 tutti facciamo un uh, meeting in di apertura settimanale ognuno mi deve dire quello che, ha fa, che deve fare durante la settimana e il venerdì ognuno mi deve dire quello che hanno fatto durante la settimana. Questo era per me un grande eh, onore. Oggi mi sono preso questo tempo per potervi dire come tante volte in un momento come questo di crisi pazzesca dove tutti stanno chiudendo il 50%. Io non sono fiero che gli altri stanno chiudendo, eh. Non, non gioirei mai delle sventure degli altri, delle, de, de, de, de, de problemi, dei problemi degli altri, però una cosa è certa, o facevo la stessa cosa che hanno fatto tutti quanti loro, o realizzavo, tiravo fuori... Tutto quello che ho accumulato come esperienza e facevo la vera differenza e la differenza la stiamo facendo perché i numeri ci stanno dando conferma e quello che io oggi voglio confermarvi, chiudendo ciò, i numeri ve li ho detto, ve li ripeto abbiamo superato i 400 immobili, stiamo percependo oltre 250.000 dollari al mese di affitto siamo oltre 150 investitori che hanno aderito al progetto All'inizio io sicuramente potevo dire che magari non avevo la capacità di essere convincente, ok? Oggi quello che io so, il progetto uh, è fantastico, non è per tutti. I risultati stanno dicendo che è fantastico, non lo dice Giuseppe Cicorella, che è fantastico. Perché questo return, del, no, return of investment, cioè il, il, il far fruttare i propri soldi del 20% sulle single family home e 25% sulle, le, sulle duplex, non lo dice il sottoscritto. Chiudo con una notizia bomba che voglio dividere con tutti quanti voi e del, della quale sono veramente molto orgoglioso. Voi non, voi, voi non avete la più pallida idea di cosa voglia dire per me condividere con voi questa, questa notizia, ok? E, ed è in anteprima. Mi sono aggiudicato il mio primo personale immobile commerciale perché, apro una parentesi molto importante, Coerenza coerenza è quando io ti propongo un prodotto che io per primo ho testato, che io per primo ho usato, che io per primo ho utilizzato e quindi io vi ho parlato dei 400 immobili con i miei business partner, ma il sottoscritto oggi ha un asset personale di 60 immobili il sottoscritto oggi per la prima volta nella storia della mia vita mi sono aggiudicato un commercial building di 21 unità e presto qui su questi canali sul canale di youtube vedrete eh, questo immobile è mio perché? perché coerenza vuol dire fai vedere agli altri quello che tu stai proponendo, che tu in primis lo hai fatto. Quindi l'ho comperato io, ok? Ci vorranno sei mesi per ristrutturarlo, perché è abbandonato da oltre cinque anni. Ma è una, è una palazzina su tre piani, ripeto, con 21, uh, 21 um, uh, appartamenti. E perché? Perché mi viene da ridere. Perché se io solo penso a tutte queste cose, quando le dicevo, mi prendevano per pazzo. Oggi posso soltanto sorridere, essere fiero di me e il bello deve ancora arrivare? Sì perché c'è stata accettata un'altra offerta, e non lo compro da solo, non ne ho la possibilità, di 56 unità e di 36 unità. Qui io farò sì che dall'anno prossimo, 2021, tra pochissimo, okay, voglio far passare un po' il concetto Covid così le persone magari sono un po' più tranquille, 2021... Questi building, commercial building, li prenderemo solo io e uno, massimo due persone. Perché? Perché io oggi ho una forza, io, JC Group Holding Corporation, essendo una corporation, ho una forza economica molto importante. Quindi questi building li prenderò soltanto con gli investitori. Chi mi mostrerà una mentalità di investitori sarà benvenuto con me a comprare questi building. Sarà permesso soltanto a, delle, a dei professionisti. Perché? perché tante volte ha aderito, aderito al progetto il risparmiatore colui che mette i soldi in banca e li vede crescere di volta in volta fare l'investitore immobiliare eh, c'è un lavoro dietro molto importante cioè il guadagno bisogna comunque pianificarlo ok da 3 a 7 anni un ottimo guadagno tante volte eh, quello che io eh, sono ramaricato è che tutti guardano solo l'affitto che mettono in tasca ma abbiamo comprato un immobile e l'abbiamo pagato 70 no dopo tre mesi ne vale 100 e nessuno si rende conto che comunque hanno uh, avuto un guadagno di oltre il 23% in alcuni casi, in tre, in, in tre mesi un, um, un capital gain si chiama, un, un, un improvement, un miglioramento dell'immobile e, e invece soltanto si riesce a guardare soltanto quello che si riesce a mettere in tasca. La mia felicità, la mia felicità sta nel fatto che il next step, uh, we are ready to do the next step, quindi siamo pronti per il next step, il, il team cresce, la corporation JC Group Holding lo sapete perché è già da, da, da marzo, siamo diventati corporation perché negli Stati Uniti per tutelare gli investitori io non potevo essere una semplice LC, mi hanno obbligato a diventare una corporation e ci siamo. A gennaio nasce una ulteriore corporation JC Group Gallo State Constructor, perché avremo 70 dipendenti Abbia, mi sono aggiudicato già il, la prima palazzina di 21 unità, è di 18 unità, la trasformeremo in 21 unità, avrete i dettagli, ripeto, su, molto presto su questo video, e mi sono aggiudicato queste altre due eh, palazzine, una da 56 unità e una da 36 unità. L'ultima notizia, l'ultima notizia la voglio dividere con un po' di rammarico, perché mh, ho fatto di tutto per dare questa possibilità agli italiani, agli italiani, perché io non, non, non mi scorderò mai di essere italiano e sarò orgoglioso di essere italiano, ok? Ho cercato con tutto me stesso di spiegare il progetto, di far capire l'opportunità, la possibilità. A marzo entra una private bank nel mio progetto con il primo apporto di capitale di 25 milioni di dollari. Perché sono felice, ha ah, un po' ramaricato. Perché quando una banca mi fa una due diligence di tre mesi, due diligence vuol dire che ha mandato i suoi uomini, i in, in, in, in momenti stabiliti, pianificati o non, e in qualsiasi momento ci chiedevano i contratti, di vedere i conti correnti, tutto che fosse in regola. E quando dice di sì al mio progetto, JC Gray, Passi Income 2.0, una banca e vengo ancora messo in discussione dal fruttivendolo di turno, mi dispiace. Mi dispiace veramente perché quando arrivi ad un certo punto, se guadagni 3 milioni all'anno, 5 milioni all'anno, non ti cambia la vita. È bello l'idea di poter dare la possibilità a quel qualcuno che ha messo da parte risparmi per una vita e, e possa farli fruttare per se stesso, per i propri figli, per, per una vita migliore, perché magari in Italia non avrà mai la pensione. Però quello che ormai è evidente, e io mi sono arreso perché ormai sono due mesi che non sto facendo entrare più italiani nel progetto, è il fatto che in Italia c'è sempre la paura di essere fregati e mi dispiace perché io sono italiano, morirò da italiano, col mio sangue verde, bianco e rosso, ma sono scappato via dall'Italia, perché gli Stati Uniti d'America ti permettono di realizzare i tuoi sogni senza dover necessariamente fregare qualcuno. Questo era quello che volevo condividere con tutti quanti voi, il passato, il presente e il futuro. Sono convinto, sono certo che iscriviti al canale Giuseppe Cicurella, Attiva la campanellina così avrà le notifiche. Sono certo che, dicevo, tanti di voi vorranno sapere di più del, del progetto, vorranno sapere come poter aderire. Scrivi a info e chiedi la brochure. Nella brochure c'è scritto tutto nei minimi dettagli. Quindi prenditi il tempo che ti serve, soprattutto perché molte volte... Ci contattano persone che hanno risparmiato davvero per 20-30 anni e non potete sbagliare con questi soldi qui. Voi i soldi non dovete inviarli a nessuno, a nessuno, nemmeno a me. Quando voi inviate i soldi per il mio progetto, li inviate sul vostro conto corrente che il commercialista vi fa aprire intestato alla società che aprirete voi. Attenzione a cosa fate con i vostri soldi. ok? Giuseppe Cicorella, Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America, non mollare mai, se tu credi in te stesso e tutto quello che ti serve e anche se hai tutto e tutti che ti dicono che tu non ce la farai mai, fidati di te stesso, i sogni si avverano e io ne sono la prova. Ciao.